Prima di iniziare vi spiegherò il significato di un termine, ovvero costringere. Costringere l'avversario significa pilotare la sua successiva mossa. Questo avviene ad esempio quando, nell'utilizzare una certa tecnica, si crea un falso tentativo di tris che, appunto, costringe il vostro avversario a posizionare il suo segno successivo in uno spazio preciso per bloccarvi. In questo video vedremo come creare delle costrizioni in difesa che portino la partita al pareggio. Bene, adesso possiamo iniziare. Se l'avversario apre la partita centralmente dobbiamo ricordare che mettere il nostro primo segno in uno qualsiasi dei quattro lati vorrebbe dire perdere. Le motivazioni le abbiamo considerate nello scorso video. Non ci resta quindi che posizionare il nostro segno su uno qualsiasi dei quattro angoli. Prenderemo come caso principale l'inserimento del nostro primo segno nello spazio numero 3. Se l'avversario posizionasse il suo secondo segno su uno dei seguenti spazi la partita terminerebbe sicuramente con un pareggio. Nei lati con gli angoli adiacenti entrambi vuoti. E negli angoli successivi a quello dove noi abbiamo posizionato il nostro primo segno. Poiché si creerebbero delle costrizioni a vicenda tra attaccante e difensore. Se invece l'attaccante posizionasse il suo successivo segno in uno dei due lati adiacenti al nostro primo segno, verremo costretti a impedirgli il tris. A questo punto tutte le possibilità rimanenti per l'avversario, a parte una, porterebbero la partita al pareggio, sempre per via della serie di costrizioni a vicenda. L'unica che giocherebbe in nostro favore è la seguente. Questo è l'unico angolo disponibile che non ha un lato adiacente occupato da un nostro segno. A questo punto saremo nuovamente costretti dall'avversario, ma come potete notare per noi si è appena creata una doppia possibilità di fare tris. Abbiamo vinto. Se il nostro avversario posiziona il suo secondo segno nell'angolo opposto a dove noi abbiamo posizionato il nostro primo segno, nel precedente video abbiamo visto che rispondere a questa mossa su uno qualsiasi dei quattro lati significherebbe perdere. L'unico modo di pareggiare è costringere il nostro avversario posizionando il nostro secondo segno su uno dei due angoli rimasti. Questo creerà appunto una serie di costrizioni a vicenda che porteranno la partita verso il pareggio. In conclusione vi invito ancora a provare i vari casi speculari per prendere dimestichezza con queste tecniche. Nel prossimo video vedremo le tecniche di attacco con apertura ad un angolo. Buona giornata!